Due anni di pandemia e uno scenario ancora incerto per l'immediato futuro rischiano di mettere in ginocchio molti impianti sportivi, in particolare le piscine. Così in diverse città italiane è stata una domenica di protesta per sensibilizzare il governo sul tema dei ristori e delle ripartenze. Andrea Marotta.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 piace oggi siamo chiusi. Se una piscina media spende 20.000 euro chiaramente con rincaro bollette arriva a 30.000 perché è diciamo, il 50% più la somma è matematica.